Salve a tutti, questo credo che sia il primo video tutorial su QGIS, sul prossimo QGIS 3.0 Vi farò vedere uno dei primissimi plugin scritti da Enrico Ferreguti per la versione appunto QGIS 3.0 Questo plugin si chiama GoToMyPillar questo plugin mh, praticamente ci fa vedere all'interno di QGIS le immagini di Mapillar. Come vedete qua, qua siamo a Palermo, in particolare siamo a Villa Trabbia. Tutti questi punti, ogni punto rappresenta una foto realizzata da qualcuno. In particolare, qua a Palermo, predomina Andrea Borruso, Lo leggete qua sotto, Andrea Borruso, Se ci cliccate sopra dovrebbe partire qualcosa, e invece non parte nulla. Comunque, Qua sotto si legge Andrea Borruso. Bene, se voi cliccate in qualsiasi punto, qua vi dà, ehm, naturalmente a questo livello di zoom, col mouse posso prendere 3, 4, 5 punti. Quindi in questo caso ho preso tutti questi punti. Ne scelgo uno. Ecco qua che parte l'immagine. Qua sopra vi è un tasto molto interessante, che è un play praticamente. Se io lo clicco, vedete qua, qua si vede il cono, il cono di dell'immagine, di visualizzazione dell'immagine e qua mi fa questa, mh, questo video in automatico delle varie foto realizzate. Qua ripeto siamo all'interno della via Villa Trabia. Questo plugin è molto interessante perché basandosi su Mapillar eh, ognuno di noi si può creare delle foto dei percorsi e poi e li può utilizzare con QGIS, cosa che invece non è possibile con Google Maps. Come si fa ad installarlo? Attualmente, ripeto, questo plugin funziona per la versione 3.0. Nella versione 3.0, eh, i plugin si possono installare in due modi: o attraverso gestisci e installa plugin oppure direttamente installa plugin da zip. Chi volesse fare una prova, si collega al gitab di Enrico Ferreguti. Enrico, questo qua, qua c'è il plugin, eh, andate su clone, scarica di, di lo zip, eh, lo scaricate, andate su plugin, installa, da, andate per prendere dove avete scaricato il file, fate... Eh, Apri e lui installa tutto molto semplicemente. Come vedete, qua ci sono due, due, due livelli: due layer. Il primo si attiva a, a un certo livello di scala, quest'altro sono le immagini, in questo caso, qua, tutti i punti dipende da un altro. Livello. In sostanza, Enrico ci spiegava: ci sono tre livelli, uno è il livello diciamo così, mondiale. Poi c'è un livello intermedio e poi un livello di dettaglio, perché se noi andiamo ancora a zoomare qua, andiamo a vedere i veri e propri coni, vedete, questi qua sono i coni dell'immagine, cioè quale, quale parte di territorio viene eh, rappresentata. Naturalmente ci spiegava sempre Enrico che se eh, le immagini sono state realizzate con eh, una eh, cosiddetta eh, immagine sferica, è possibile anche vederla qua in in come si vede nella Ehi hey, ciao Andrea